qua, ci siamo, perfetto, allora guardiamo un po', buonasera a tutti, guardiamo se, se ci vediamo, come, come sempre ho fatto un po' di, eh, di confusione tra computer perché la prima la prima live, quindi mi sono organizzato con un altro cellulare e quindi con questo vi vedo i commenti e con quest'altro facciamo il video, buonasera a tutti! Buonasera eh, Serena, Cristiana, Luigi, buonasera a tutti quanti, io mi auguro che mi vedete bene e che mi sentite bene, eh, qui c'ho anche una luce ma non so come, boh, vabbè, non importa, l'importante è che tenga la connessione e se mi state scrivendo vuol dire che siamo in connessione, altrimenti no. Allora, sono molto felice in realtà eh, di aver iniziato questa, questo nuovo passo, diciamo, che comprende in realtà diverse cose. Prima di tutto, come avete visto, comprende... Ehm, sì, mi vedete perfettamente, perfetto, grazie mille anche dei feedback. Prima di tutto queste novità comprendono il, il gruppo Facebook, nel senso che eh, ci ho ragionato, ci ho ragionato per mesi, sì, però poi in effetti... Un gruppo facebook ha la possibilità di condividere, condividere assieme eh, le conoscenze, perché no, le esperienze e quindi in una qualche maniera uno non viene lasciato solo, così, nel mezzo, no? Anche nelle pratiche eccetera, ma c'è questo senso di potersi ritrovare, di, permettetemi il termine un po' più antico, in mezzo a una piazza tra amici e poter condividere delle cose, capito? Ora, un forum purtroppo aveva la caratteristica che prima di tutto devi andare appositamente per il forum seconda cosa, i video live non li puoi fare eh, le immagini, chi sì, chi no e quindi il forum era molto molto molto lento come idea allora avevamo un altro gruppo Facebook, se avete notato ma aveva un problema tecnico eh, cioè che era nato come gruppo chiuso non so se si dice chiuso o privato ecco perfetto non so se si dice chiuso o privato ma il fatto sta che non potevo renderlo pubblico cioè anche se volevo non potevo dire pubblico e siccome molti di voi hanno piacere di condividere alcune post alcune immagini che vi piacciono mi ricordo ancora nell'altro gruppo che mi dicevate voglio condividere no e, e non si poteva perché era un gruppo chiuso per l'appunto allora ne ho creato uno nuovo Uh, faccia nuova e ho intenzione di uh, avere più contatto con tutti voi quindi la mia intenzione è ogni domenica orario variabile potrebbe essere alle 18 potrebbe essere alle 22 come adesso con calma facciamo una piccola live la durata dovrebbe essere di una mezz'ora 40 minuti non di più ecco non vorrei fare cose pesanti e questo è un nuovo modo uh, per entrare in contatto e per comunicare assieme eh, potete scrivermi i vostri commenti perché io ho l'altro telefono e quindi eh, dovrei vederli, ecco, anche se avete delle domande eh, riguardo agli argomenti, riguardo agli argomenti che vedete nei miei video eh, o chissà, potremmo parlare anche di qualcosa di completamente nuovo. Questa è un'occasione veramente, come potrei dire, completa, ecco, un'occasione, una forma, ecco, completa di comunicazione. L'unico inghippo è eh, che è Facebook e per chi mi conosce un po' meglio lo sa, a me Facebook non mi piace per niente, forse per me Facebook non ce l'avrei neanche perché per me è solo un altare all'apparire eh, in tutti i sensi, ma eh, appunto vista la multimedialità che, che propone un gruppo Facebook, puoi fare live come questa, puoi mettere le foto, puoi mettere documenti PDF magari, no? Di qualche libro, di qualche... non esiste nessun'altra piattaforma che ha tutto questo. E in realtà tutto questo sono cose banali, semplicissime, ma nessuna piattaforma ha tutto assieme. Per esempio YouTube mi piace moltissimo, però con YouTube non puoi interagire non puoi caricare file per esempio se c'ho un grimorio anche così di magia araba magari metto a fianco la traduzione qualche pagina due o tre pagine si parla un po di quello come si fa su youtube non è possibile capito quindi da qui viene la mia idea di aprire il gruppo facebook a tutti voi mi raccomando ora un piccolo monito a voi anche se non ce n'è bisogno um rispettate il gruppo cioè siate semplicemente come vi ripeto come se ci trovassimo un attimo in piazza e parliamo tra amici ecco il, il clima deve essere quello va bene quindi poi ci sono persone che in qualche modo erano il gruppo ma secondo il mio parere non ce ne sarà neanche bisogno in nessuna maniera ok carissimi detto questo eh, scrivetemi se ancora vedete se, anco, se non ho parlato al vuoto se, se, se io prendo l'altro telefono Scrivetemi eh, se mi vedete, ok? Se avete delle domande particolari. Ok, io non attendo tanto perché penso che ci sia un ritardo tra i commenti che vedo e, ehm, e tutto il resto, quindi per non fare pause lunghissime io passerei subito all'argomento che trattiamo abbastanza velocemente ok, sì, ti vedo bene, tutto ok, perfetto uh, per questa serata io avevo preparato per voi un argomento che è un argomento che in questi giorni mi è ritornato alla testa diverse volte <ride> con le persone che ho incontrato eh, persone che mi hanno chiesto aiuto di qua e di là alla fin fine il vero problema di base era un po' sempre il solito che cosa accade è curiosa questa cosa, che cosa accade esattamente quando una persona si avvicina eh, veramente all'esoterismo? Ora, per veramente io intendo più che altro che ci mette le mani, cioè che eh, pratica qualcosa. Voi avete visto sicuramente meglio di me su YouTube quanti rituali che ci sono in giro, di tutto e di più, cioè, anche come uccidere la suocera, tra... penso che lo trovi, sicuramente se non lo trovi in italiano lo trovi in inglese, ma lo trovi E quindi trovate tutti i possibili rituali, o meglio, per tutti i possibili scopi Separazione, legamento, unione, per la fortuna, per la... ecco Dovete capire assolutamente un discorso Che... Quando una persona non si avvicina per niente alle discipline esoteriche vengono chiamate. Perché vengono chiamate esoteriche? Cosa significa? Significa nascosto. Ma nascosto da cosa? Nascosto agli occhi e nascosto ai cinque sensi. Allora esoterismo, esoterico significa ciò che è di là. Nel mondo degli spiriti possiamo chiamare in un altro linguaggio. Ciò che va oltre quelli che sono il range percettivo dei cinque sensi e quindi il mondo degli spiriti. Questo quindi viene chiamato anche il mondo dell'invisibile, ancora a maggior ragione sempre, proprio perché tratta di entità, energie, movimenti, leggi che vanno oltre i cinque sensi fisici. Ora, i cinque sensi fisici, chiamiamoli così, creano tutto un mondo fisico, che è quello in cui noi viviamo continuamente. Questo mondo viene chiamato Assia nella tradizione cabalistica e tecnicamente significherebbe più, non significherebbe tanto mondo materiale, significa più il mondo di, qua, di tutto che è già fatto, cioè quando le cose ormai sono fatte, compiute. Infatti, comunque, qualsiasi tradizione antica vi dirà che questo non è prettamente il mondo delle cause, questo è il mondo dell'effetto e se tu vuoi un effetto nella tua vita, dovrai creare nel sottile una causa che poi faccia piovere, no, a manifestazione nella vita, una determinata cosa, una determinata circostanza. Quindi questo qui è un po' come se fosse un mondo di ricezione, più che di dare, eh, creare Informare, No, questo è il mondo che riceve, è la Malchut, cioè colei che riceve tutto quello che c'è sopra, in qualche maniera. Ora, mentre abbiamo Assia, che vi ho detto, è questo che è... Vedete, possiamo chiamarlo prodotto dei cinque sensi, però se voi sviluppate un attimo adesso l'intelligenza vostra... Prodotto dei cinque sensi cosa cavolo significa? Significa delle orecchie, degli occhi, del naso, della bocca, della Sì, ma allora, per esempio, i miei occhi, no? Sono anche essi un prodotto dei cinque sensi. Le mie orecchie, quello che io sento, sono anche esse prodotto dei cinque sensi. Quindi vedete che è un po' strano. Però se noi lo chiamiamo mondo, il mondo materiale a cui tutti siamo abituati, lo possiamo chiamare assia. Ora, cosa succede? Succede che nel mondo appena sopra, Assia, che viene chiamato Yetzirah, eh, scrivetemi, eh, interrompetemi se non capite qualcosa perché ho il telefono, posso leggere, anche se ho visto che arriva un po' in ritardo, però posso leggere i vostri commenti, potete scrivermi in tempo reale. Allora, Yetzirah parte dicendo che è il mondo dell'energia. Punto e basta, per chi non capisce tanti linguaggi, Yetzirah è il mondo dell'energia. Ora qual è il punto? che si entra nell'esoterismo. Ecco perché vi ho detto all'inizio, la parola esoterismo, esoterico, è molto azzeccata, deriva, deriva per esempio, uh, cioè significa nascosto, così come anche nei termini arabi di jin, janah, significa nascosto, ok? E, quindi vedete che è un termine che può sembrare moderno, esoterismo, esoterico, ma invece richiama concetti antichissimi con cui sempre è stato chiamato Ciò che è al di là. Ora, il concetto è questo, che in Yetzirah, cioè nel mondo che c'è appena lasci, appena lasci il mondo fisico, e attenzione, perché se alcuni di voi non avessero ben capito queste cose accadono continuamente a tutti, quando è, secondo voi, che tutti noi lasciamo il corpo fisico? Che tutti noi abbiamo la percezione che si stacca dal corpo fisico? Guardiamo se, se mi scrivete, un esempio in cui comunemente a tutti noi la percezione si stacca dal corpo fisico. Dunque, un secondo, eh? Durante i sogni, perfetto, ottimo. Sì, era, è proprio l'esempio classico, quindi ehm, quando ci si sta per addormentare, esatto, noi ogni notte andiamo di là, punto e basta. Allora, comprendendo questo, comprendendo questo, si deve iniziare a capire che di là ci sono delle entità che vivono lì, cioè non sono manifestate fin qui. Sì, cioè l'importante, è esatto, tutte vanno bene, l'importante è che non andate a cercare cose astrofisiche. Ogni notte noi dormiamo, sogniamo, e quindi vuol dire che abbiamo esperienze che non sono prettamente fisiche dei cinque sensi. Allora, cosa succede? Che lì, in Yezira e Yezira è fatto di diverse sfumature, non è che è, è solo una cosa, ma comunque in tutto Yezira vi sono degli esseri che vivono lì, ok? Ora, quando una persona si avvicina all'esoterismo nel senso che inizia a praticare a caso, vuoi per esempio le tavole di sedute spiritiche con le Ouija, le chiamano ouija, quelle robe lì, eh, vuoi altri tipi di contatti medium, vuoi altri tipi di invocazioni, di quelle c'è pieno il mondo, oppure, perché no, vuoi quei riti di cui vi ho parlato prima. Cioè tutti quei riti che vanno online così. Prendi e fai. Prendi e chiami. Prendi tutti quei riti lì, senza spiegare per niente il funzionamento di quel rito, ma di dirti prendi e vai, c'è da starci attenti. Molto, molto attenti perché la verità è che se uno continua a praticare così a caso, mh, si rovina la vita. Sapete cosa? Fino a quando... Facciamo un passo indietro, fino a quando la persona, l'essere umano, sta in assia da un lato subisce tutti gli influssi astrali, ma dall'altro è in qualche maniera protetto. Perché quando una persona inizia a fare un rito, per esempio, per chiamare un determinato spirito, una divinità, oggi vanno di moda che chiami le divinità così, uno non ha mai sentito parlare della divinità, però oggi faccio il rito e chiamo proprio quella divinità lì. L'ho incontrata stamani, eh, l'ho incontrata su internet stamani, eh, e stasera già faccio il rituale e chiedo a questa divinità. Ma così, cioè questo è solo un esempio, ma ci sono tantissimi altri esempi, insomma, ogni volta, che si fa questo genere di pratica si bussa alle porte dell'invisibile di là è come se gli uomini siccome dormono completamente non sono svegli nel loro piano energetico allora di là è tutto buio cosa succede di notte con il buio penso se io accendo una torcia no? se io accendo una torcia faro in mano succede che tutte le falene arrivano proprio da me Vengo notato. Allora, essere notati nel mondo degli spiriti funziona in questa maniera, perché qui la domanda è chi ti nota? Mm? Eh, cerchiamo di non sforare col tempo, eh, perché vorrei lasciare questi incontri molto leggeri, ma così, più precisi. Chi è che ti nota? Ok, vengo notato nel mondo degli spiriti, però perché questo deve essere una cosa negativa. Perché? Cioè, eh, magari vengo notato dalla Vergine Maria, oppure, che so io, <ride> dagli angeli buoni buoni, oppure, che so io, da questa divinità eh, a cui sto chiedendo aiuto, e quindi è chiaro che devo essere notato. Mm? Queste sono domande giuste. Ma la conoscenza magica risponde in una maniera precisissima a questo. Viene notato dalle simili nature. Significa che noi abbiamo un corpo fisico in assiale e appena andiamo in Yetzirah, che siamo svegli, o che siamo addormentati in Yetzirah, noi abbiamo un corpo Yetziratico, cioè un corpo energetico. La vera domanda è com'è il nostro corpo energetico? Allora, se il nostro corpo energetico, visto che non ce ne siamo mai presi cura con un addestramento, con delle pratiche, delle tecniche di risveglio del mago, di purificazione completa del mago, capito? Queste sono importantissime, perché senza di queste... Ora leggo, eh, ora leggo anche le vostre domande, voi non vi peritate, scrivete, poi passo alle domande e, e le leggo. Allora, il discorso finisce qui, cioè, se voi non avete un corpo energetico purificato, e quindi possibilmente svegliato, è questo il discorso, quando voi bussate alle porte dell'invisibile, ciò che attraete, ripeto, sono le simili nature, cioè attraete gli spiriti, chiamiamoli spiriti, parliamo la lingua italiana, per adesso, attraete gli spiriti che sono conformi al vostro aggregato psichico, eh sì, perché questi mondi di cui vi sto parlando, cioè... I mondi che vanno da Yezirah in poi hanno una porta, e cioè la porta interiore. Non si va nei mondi sottili, nei mondi superiori e planetari con un'astronave che dalla Terra parte verso il cielo. Si chiudono gli occhi e si sprofonda dentro. E lì ci sono poi tante tecniche specifiche, ma è lì che inizia la coscienza a spostarsi per andare in un altro mondo, così come accade tutte le notti. Ricordatevi, noi tutte le notti riusciamo ad andare in un altro mondo, tutte le notti. Però, come ci riusciamo? Prendiamo l'astronave e voliamo... no? Dentro, si sprofonda dentro, la porta della coscienza è dentro. E appena la coscienza tac, si stacca dal fisico, immediatamente sei iniezierà. Sei nel piano sottile dell'energia, iniezierà. Allora, mh, perché la mattina non ci ricordiamo i sogni, eccetera, eccetera? Dovete anche capire che questo è un altro discorso. State molto attenti. Io vi sto dicendo che ogni notte noi abbiamo esperienze con il corpo energetico reali e tangibili, come sono queste, anzi sono più reali perché sono più intense, e chi di voi si ricorda un sogno è ovvio che è più intenso. Chi di voi si ricorda dei sogni sarà d'accordo. Sono molto più intensi della vita, normale che si può essere quasi col pilota automatico, i sogni sono intensi, capito? Ecco, la mattina quando ci si sveglia è lì che avviene l'oblio, è lì il fiume Lete di cui parlavano i greci, scorre nel corpo fisico ed era bianco, cos'è un fiume bianco che scorre nel corpo fisico? Lascio a voi! La ricerca e l'intuizione, ma c'è solo una risposta. Mm? Allora, la coscienza riagganciandosi al corpo fisico attraversa il lete e quindi dimentica quello che è accaduto durante la notte. Quindi noi dimentichiamo, a meno che non siamo riusciti a oltrepassare questo primo varco, cioè a svegliarci completamente nel sogno, capisci come si fa e tutte le notti è così. Se tu non passi questo varco... Succede questo Che non, è, cioè, mh, non dovete cadere nell'errore Che tutta la notte bene o male non succede niente Questo è un grandissimo errore Tutta la notte ci si sveglia nell'anima In Yetzirah E abbiamo esperienze Yetziratiche Cioè ci si sveglia nel corpo energetico E abbiamo esperienze energetiche E ho, quasi ogni sera anche incontri con entità che vivono lì mm? Chiudo ora la parentesi dei sogni Adesso dicendovi quindi, spiegandovi ancora una volta che Quando noi dimentichiamo è il momento del risveglio Fino a tre minuti prima Tutti i sogni e le esperienze le stavamo ricordando Perché eravamo ancora nel corpo energetico Capito? Appena si torna qui la coscienza aderisce Ok? Cervello, sistema nervoso Vion. Ecco, allora Lì hai attraversato il lete. E se non hai svegliato il corpo energetico Cioè hai creato il ponte tra il mondo di là è il mondo di qua, allora dimentichi i sogni. Infatti una tecnica per ricordarsi i sogni è non spostare il corpo fisico appena svegli, cercare di lasciarlo immobile, fermo, respirare e ricordare i sogni. Allora siccome l'energia cinetica non è ancora attivato il corpo fisico, perché una cosa si attiva quando la muovi, quando una cosa la muovi è viva, è vivente, quando una cosa è ferma è immobile, Insomma, un morto non si muove, giusto? Ecco, quando muoviamo il corpo la mattina senza... Ecco, basta, è finita, abbiamo dimenticato i sogni. Questo accade quasi sempre, ok? Uh, molto importante questo discorso, quindi, per farvi capire che il mondo dell'energia, il mondo degli spiriti, è retaggio umano e tutti noi dovremmo essere svegli, inizierà a livello della coscienza, perché ovviamente è una delle nostre possibilità percettive, è come se stessimo usando il 3% di tutte le nostre facoltà che invece abbiamo. 3% è una cosa indicativa, mi capite? È come se ci, ci fossimo amma, a, a, ammezzati, no? Eh. Allora, infatti è così forte la nostra anima, le nostre possibilità percettive che ogni notte dobbiamo dormire. Se uno non dorme muore, dopo circa 3 giorni muori. Eh, non mi ricordo se era 3-5 giorni, ma sono pochissimi giorni. Senza sonno, capito? Si muore. Eh, perché il corpo energetico deve fare le sue esperienze è come se avessimo un doppio una, doppia un, un doppio. una domanda per farvi capire come invece Yezira è presente anche adesso è presente mentre parliamo è presente secondo voi questa nostra conversazione così come tutte le altre conversazioni non voglio andare nel misticismo perché sono io eh, ma secondo voi questa nostra conversazione sta avvenendo solo sul lato materiale fisico? È impossibile. Perché, per esempio, voi riuscite a capire le mie parole. E dov'è che le capite? In un piano mentale. In cui voi capite quel che vi dico. E poi lì, con il vostro corpo mentale, elaborate quello che stiamo dicendo. E svegliate lì le cose. Inoltre quello che vi dico suscita delle emozioni, tipo Ah sì, è vero, mi ricordo che è così. Oppure Ah sì, è vero, però una volta mi sono ricordato i sogni. Questi sono ricordi, sono emozioni. Siamo su un altro piano, il piano emotivo. Piano delle emozioni. Piano dei pensieri, siamo già in Ietsira. Quindi questo è il primo passo, capire che non stiamo parlando di astrofisica teorica. Tutto quello che conoscerete nel mondo della magia e dell'esoterismo lo dovete portare nella vostra vita, nella vostra carne e nella vostra esperienza. Se non è così, non vi serve. Tutte quelle robe teosofiche, lunghe, migliaia, non centinaia, migliaia di pagine, eccetera, eccetera, io non so a cosa possono servire. Forse servono a qualcuno che ha quel metodo analitico lì, però se una cosa non la prendi, la fai tua e la sai spiegare anche a un bambino, non l'hai maturata. Questo me lo diceva sempre il mio maestro, che ogni cosa uno la deve sapere spiegare a un bambino. Se non sei capace, va benissimo, ma quella roba lì non l'hai maturata. Ancora non ci sei. Allora, concludiamo il discorso, scrivetemi le vostre domande, perché... Eh, poi io prendo il telefono e leggo quello che mi avete scritto e prendiamo 5-10 minuti per rispondervi Però scrivetemele ora, in modo che ci siamo eh, L'ultima cosa, abbiamo chiuso la parentesi dei sogni Abbiamo visto che in realtà il contatto con l'energia c'è sempre, che uno lo voglia o che non lo voglia Però il discorso è che se tu ti fai notare nel mondo degli spiriti Poi sono, aspetta come si può dire, capperi capperi, <ride> sono problemi, sono problemi, perché se io faccio un rituale di quelli che ho visto su YouTube in giro così, prendo, faccio il rituale eccetera, attenzione, perché per esempio c'era una che mi diceva ma il rituale ha funzionato, la domanda è chi lo ha fatto funzionare? Allora, gli spiriti che tu attrai generalmente sono spiriti bassissimi e non solo, sono spiriti nemici dell'uomo, perché questa forse è un'altra cosa che non è chiara a chi non è dentro il settore. Fin dall'antichità, gli uomini di conoscenza, gli sciamani, ehm, i magi, eh, maschi e femmine non importa, hanno sempre detto molto semplicemente, guardate, gli spiriti possono essere buoni o cattivi. Allora, perché oggi dobbiamo dire, eh, ma se quello cattivo magari non è così cattivo, è tutta colpa della Chiesa che dice che è cattivo? Calmiamoci. Cosa volevano dire? Ci sono spiriti buoni e ci sono spiriti cattivi. Volevano dire che nel mondo delle energie tutto è spirito. Spirito della pianta, spirito del filo d'erba, spirito dell'albero, dell spirito della pietra, iniezirà tutto è vivo, è vivente capito? Yetzirah è quello che nelle scritture vedete il trono, il trono della gloria, il trono di Dio, capito? È lì, da Yetzirah. Quindi, però, vedete come sono esoterici i termini in realtà. Allora, ascoltate, lì ci vivono degli esseri, ci vivono gli spiriti di tutte le tipologie. Alcuni spiriti sono amici dell'uomo, ci sopportano, questa è la verità, e questi si chiamano spiriti buoni. Alcuni spiriti sono in guerra con l'uomo In guerra Ci sono vari motivi ma ne parleremo magari in un'altra situazione Gli spiriti che sono in guerra con gli esseri umani non, Ovviamente non è che te vai a dire possiamo far pace eh? Non esistono tutte queste cose, basta Allora questi si chiamano spiriti cattivi Ma non perché l'ha detto la chiesa, un ente, una religione cioè Perché ti danneggiano se tu entri in contatto con questi spiriti ti fanno del male. Sono quegli spiriti che ti ingannano, che si mostrano generalmente, se voi vedete in giro, tutte quelle apparizioni, apparizione della Vergine Maria, apparizione dell'angelo di qui di là, quando per esempio sentite discorsi tipo Ah, «Puro amore per tutti voi, amatevi gli uni con gli altri», L'amore è quello che è la più bella cosa del mondo. Lo so, forse starò antipatico a molti, eh? Forse qualcuno già da stasera esce dal gruppo, eh, che non ci posso far niente. Però, questa invece, nel mondo dei maghi, è una cara delle caratteristiche di uno spirito ingannatore. Di uno spirito falso, di uno di questi spiriti nemici dell'uomo. Allora... Quando si entra nel mondo degli spiriti, in qualsiasi maniera, ora vi spiego come, però, per farvi degli esempi, in qualsiasi maniera possiamo, entriamo in contatto con quelli che, nella tradizione araba, si chiamano i jinn. È inutile che mi hanno scritto in tanti, tante teosofie, filosofie su questi jinn, che ci sono tanti, tantissimi tipi, di qua, di là, le gerarchie, di su, di giù, ok, ma sono tutti jinn. No, non è vero, i jinn sono solo gli spiriti dell'estero. No. Nella tradizione araba antica i jinn sono gli spiriti. Allora, volete fare i fighi? Chiamateli jinn. Vogliamo fare i semplici e che ci si capisce? Chiamiamoli il mondo degli spiriti. È chiaro che di jinn ne esistono miliardi di tipologie. Questo sì, ma i jinn sono gli spiriti. Perché nel Quran Allah creò l'uomo gli angeli e i gin. L'uomo dal fango, dalla terra, ta ta ta ta ta, è sostanza organica. Gli angeli, non si sa in realtà da cosa, ma alcuni incontri con gli angeli sembra che siano esseri di pura frequenza, di pura luce. Questo mi fa pensare all'elettricità o comunque a pura sostanza luminosa. I gin creati dalla fiamma di un fuoco eh, che non ha fumo, senza fumo. E questo mi fa sembrare un po' la sostanza plasmatica, la sostanza plasmatica della materia scoperta in alcuni laboratori sotto pressioni particolari eh, del vaso, degli strumenti. Basta. Cioè, se uno deve davvero seguire quello che c'è nelle scritture, sono queste tre tipologie. Quindi, quando si parla di Jin, si parla di spiriti. Ora, anche tra i Jin ci sono i Jin e poi ci sono gli Shaita Yin, cioè quelli servizio di Shaitan, quelli nemici, Shaitan vuol dire nemico, non è che vuol dire uh, l'altissimo, oscuro, significa nemico. Quindi anche già da lì dicevano, guardate, questi sono i Jin, e questi sono i Jin nemici. Allora, secondo voi, quando una persona impreparata, che non ha fatto nessun tipo di preparazione, si butta così e chiede praticamente agli spiriti subito, chi credete che davvero viene attratto? Le simili nature. Quindi viene attratto gli spiriti della tua vibrazione di luce. Cioè se te hai una vibrazione bassa e ti metti a fare queste cose, soprattutto quelli che vedo divorzi, separazioni, con gli, gli aghi, gli spilli, martelli, e chi più ne metta, bamboline, cioè... ok, qui sono io che prendo la bambolina, ma lì è il mio corpo emozionale, di pensiero, energetico, che entra e, e chiede delle cose e gli spiriti ti notano, ti notano e iniziano piano piano un contatto. Portare avanti queste cose è molto molto pericoloso, perché praticamente succede che gli spiriti ti entrano nella testa, inizi a sentire dei pensieri nuovi piano piano, inizi a sentire questi pensieri che ti dicono io sono una guida meravigliosa io sono um, di un, oh, tantissimi dicono io sono di un altro pianeta sono qui per guidare l'umanità amatevi ah! quando sentite io vi amo con tutto il cuore siete i miei figli siete, sono loro Shaitain oppure volete anche il termine cabalistico se volete perché c'è anche il termine cabalistico Shedim Spiriti, Shedim, Masekim, sono loro. Cioè gli spiriti cattivi, Masekim, Shedim. Poi c'è un'altra categoria, ma la affrontiamo un altro giorno, un'altra serata. Quindi concludiamo con questo semplicissimo discorso. Questo è valido anche se vi mettete a fare le carte. Se vi mettete... Cosa è aprire un mazzo di carte se non bussare alle porte dell'invisibile? La domanda è, chi è che vi risponde? Punto. O avete il controllo della situazione, oppure siete in un mare di squali. Perché voi che nemmeno siete svegli lì, per niente, vi buttate così. Chi vi risponde? Vi risponde per un motivo. E qui pr praticamente la verità è che ci prendono completamente in giro. Perché loro sono esperti, loro vivono lì. Vivono nel mondo dell'energia Arrivi te, che un attimo, no? Cosa credete che, che succeda? Se tu sei una persona con un'energia interessante Ti seguono un attimo, capito? È una cosa che succede Guardate che tante persone a me mi sono capitate E il loro vero problema era questo Quindi, ovviamente non volevo lasciarvi così prendete e andate, avendovi spiegato il, il pericolo di bussare alla porta degli spiriti, perché gli spiriti rispondono, no? volevo dirvi due o tre cose velocissimo, velocissimo, su possibili soluzioni e magari come si può fare per non cadere in queste cose. Tre cose, numero uno, quello che io dico in tutti i miei video, il principio divino. Se voi iniziate ogni opera magica di qualsiasi tipologia, anche fosse solo una purificazione, una qualsiasi cosa, una divinazione, una... se voi iniziate connettendo il vostro cuore con il principio divino di ogni cosa, e ognuno lo può chiamare come gli pare, però devi arrivare lì, capito? Il Dio di tutti gli dèi, madre di tutte le madri, madre di tutte le cose o infinito, per esempio un, un nome ottimo è infinito, capito? Se voi vi connettete all'infinito, nel mondo spirituale, chiamiamolo spirituale vuol dire degli spiriti, non so se qualcuno ce l'ha mai arrivato, ma oggi va di moda dire spirituale, nel mondo spirituale vuol dire degli spiriti, e finalmente ci iniziamo a capire un attimo il lessico, no? Anche con questo video penso che qualche piccolo pezzo lo mettete insieme. Quando sentite, no? Esperienza spirituale vuol dire nel mondo degli spiriti, no? Allora, il discorso è questo. Prima soluzione, connettetevi a Dio. Però lo potete chiamare anche in altri modi, perché io lo capisco che con un retaggio cattolico poi uno vuole andare contro. Ma questo, eh, cioè, ma capito, mh, se ipoteticamente diciamo, alcuni rami del cattolicesimo si sono allontanati da Dio, non è che vi dovete allontanare anche voi. Potete chiamarlo infinito. Se uno è un attimo neutro, non gli piacciono termini, infinito. Quindi cosa succede? Prima di un rituale, non importa quale rituale sia, ci si connette col cuore all'infinito. Si scende nel cuore e si inizia. O infinito di ogni cosa. Tu che hai dominio su ogni cosa, in tutti i tempi, passato, presente e futuro. Tu che sei tutto quanto. E qui ci si esce, si dice... Si immagina il pianeta, le stelle, le galassie, eccetera, ci si connette. Se non avviene questa connessione, voi siete un minuscolo scintillino solo in un mare di squali. Ma se voi avete chiesto l'aiuto di Dio, perdonatemi questo termine, ma è per capirci bene. Se voi avete chiesto l'aiuto di Dio, è come se aveste creato una specie di. È come se tutto è cambiato in realtà. Perché. Una persona che inizia un rituale senza le benedizioni di Dio e uno che inizia con l'aiuto di Dio al fianco è diverso. Quindi già da lì avete una protezione per iniziare a poter fare un rituale. E questa era il primo, la prima scelta, il primo punto. Uh, aspettate, eh? leggo, un attimo, leggo un attimo le domande. Allora... Se io prego le mie divinità normale eh, preghiera, cedo comunque in Asia. Allora, in Asia ci sei adesso. In Asia ci sei adesso. Noi stavamo dicendo che se, se si portano avanti queste pratiche nel mondo degli spiriti si viene notati. Hm? E quali spiriti tu attrai? Attrai si, eh, similar, similibus. Cioè, attrai le simili nature. Quindi, se tu non hai preparazione energetica del tuo corpo eccetera, allora avviene che attrai spiriti molto bassi e sono generalmente spiriti che vogliono, ah, sapete come si possono chiamare questi qui anche se volete un termine che vi faccia capire meglio le cose? Vampiri energetici, cioè spiriti che vogliono la vostra energia, ma cosa credete che sia uno spirito cattivo? Scusate, eh? uno spirito che vuole la tua energia, punto prego le mie divinità, ok, potete pregare qualsiasi divinità, però poi ne parliamo in un altro video perché almeno il concetto uh, dei magi, cioè della tradizione proprio magica è che, um, appunto, a volte l'ho detto in qualche video, però è la connessione col numero 1, quindi... Le divinità ci possono tranquillamente essere, però poi c'è un creatore di tutti gli dèi, l'infinito. Signori, ve l'ho detto prima: se vi connettete con l'infinito, non potete sbagliare. Dall'infinito derivano tutti gli dèi, derivano tutte le forze. E quindi uno prima si connette all'infinito e poi da lì dice: O oh infinito, permettimi la comunicazione con questo Dio, con questa Dea, affinché mi porta beneficio, eccetera, eccetera. Capito? È un po' differente Però esula un attimo da, dall'argomento Capito? Però è chiaro che l'uomo non si dovrebbe sottemettere davanti a nessuno Questo è un po' il concetto L'uomo non deve inchinarsi davanti a questo o quella forza Perché? Perché l'uomo ha la capacità percettiva di connettersi all'uno E numerologicamente Nella matematica normale che tutti conosciamo Di base Il numero uno è il primo Ora Il numero uno è presente in tutti i numeri. Quindi se tu connetti con la Dea X e stai parlando del numero 5, ecco, lì c'è il numero 1 5 volte, capito? Quindi connettersi prima al numero 1 e poi da lì dire benedicimi affinché questa uh, divinità mi aiuti non è male, però insomma ne dobbiamo riparlare esiste un modo o qualche tecnica per riuscire a ricordare magari controllare le esperienze vissute in inizierà durante i sogni? sì, come ho spiegato almeno per adesso, rimaniamo qua svegliarsi senza muovere il corpo il corpo immobile appena ti svegli capito? appena ti... Appena uno si sveglia, l'anima non è ancora tornata tutta subito nel corpo, capito? Appena uno si inizia a muovere, eccetera, dai vita al corpo, ok? E ne fesce, torna subito tutto qua. Perché praticamente mentre si dorme la notte, l'anima parte, va via, rimane solo un piccolissimo legame col corpo perché altrimenti saresti morto, ma il resto se ne va, capito? Se ne va nei mondi dell'energia, nei mondi di Yetzirah. Ecco, quella roba lì ritorna, la tua anima ritorna dentro il corpo, però se tu ti muovi subito dimentichi, dimentichi tutto quanto, perché muovi i muscoli, quindi eh, il fiume Lette che non vi ho ancora detto che cos'è, non ve lo dirò perché vi ho lasciato questa ricerca, no? Piccola ricerca. Ma gli spiriti cattivi cosa ne guadagnano a fare del male agli uomini? L'ho già spiegato, ok? Fondamentalmente è una questione di energia, e Il mondo energetico è un mondo molto predatorio, eh, fondamentalmente, e quindi ehm, <ride> è come avere a volte veramente è un po' come avere degli animali di allevamento: no? È come dire, te cosa ci guadagni alle mucche poverine che le allevi? Eh, è nutrimento, carne, latte, cioè qualcosa ci guadagni, no? <ride> e lì il concetto è molto simile in realtà, capito? Però qual era il discorso? Il discorso era che se tu inizi qui, con, con delle tecniche, delle pratiche, a coagulare quello che magari si può chiamare colpo di luce, allora te, quando ti svegli inizierà, non è più vero che attrai nature basse, te attrai solo le nature della tua stessa natura, capito? Le simili nature. Quindi se tu sei energeticamente sviluppato e purificato, allora inizierà, tu attrai le intelligenze alte. E allora sì che arrivano delle vere guide che possono guidarti in tutto questo. Allora, per chiude il discorso del, san, delle sante, no? De, di quelle, oh, vi amo tutti i miei figli, e siete amore puro, non avete idea di quanto vi amiamo. Questi, vi ho detto, no? È una caratteristica di tutti gli spiriti ingannatori, tutti, dal primo all'ultimo. Questi qui, cioè perché voi dovete capire che le vere guide... Veri spiriti che arrivano come guida Lo sapete cosa fanno? Vi guidano Non gliene frega niente di Amarvi Oppure di dirvi vi amo Vi amiamo Cioè a me se arriva uno e mi dice ti amo ti io cavolo vuoi no? E lì funziona uguale Non vi crediate che il mondo degli spiriti Accetti qualcosa che è inutile È un mondo molto forte Molto energetico Molto preciso se, se davvero nella vostra guida ed è possi nella vostra vita ed è possibile si fosse palesata una guida spirituale mh, ora mi capite vedete com'è bello no? a un certo punto ci si capisce se veramente allora la riconoscete perché vi guida non giudicherà mai nulla vi guida su come si fanno le cose vi guida su come si fanno le cose e avrete conoscenza esperienza verificabile su tutte anche le fonti antiche una guida signori guida la persona non si mette a fare messaggi d'amore puro questa non è una guida punto anche nel mondo umano se io mi devo arrufianare un po con qualcuno no eh, inizio a fargli dei complimenti cioè eh, qui si sta parlando di contatti si sta parlando di contatti tra gli esseri umani e il mondo degli spiriti, cioè io non capisco alcune cose, per esempio oggi vanno di moda tutte queste cose degli alieni, come se fossero una cosa super novità, super moderna, chissà quando verranno, conquisteranno la terra, contatto tra gli esseri umani e le altre entità c'è sempre stato, non ho ricordo di nessuna fonte, di nessuna cosa in cui non c'è stato. Quindi non vedo tante novità, sinceramente, capite? Può essere pericoloso anche quando fai un rito per la guarigione? Allora, ripeto, una valvola di sicurezza possibile, la numero uno, è connettersi sempre all'infinito. Cioè al primo principio di ogni cosa. Che poi siete sempre voi, lo capite, è per questo che vi dicevo, l'uomo non si dovrebbe inchinare per sua natura a nessuna entità. Fosse anche il più grande di, di, di chi sa che, potente, super, maximum, non me ne frega niente. L'essere umano così timido e così debole, in realtà c'è una scintilla che è la scintilla divina. E quindi si può connettere direttamente a Dio. Punto. Niente che ci sia intramezzo. Ora, nella tradizione cabalistica è un po' più facile, perché tutti quelli che vengono chiamati gli dèi sono angeli. In qualsiasi maniera, più gerarchie più alte, gerarchie più basse, ma sempre angeli sono. E già lì dichiari, capito, che il principio divino è uno, e te sei connesso, e te vuoi quello, capito? Ma non è uno degli dèi, capito? È uno, ne parleremo un po' meglio perché avrei delle cose molto curiose da dirvi al riguardo, proprio per, per spiegarvi meglio tutti i termini, però ne dobbiamo riparlare, capito? Ovviamente un'altra valvola di sicurezza è sviluppare il vostro corpo di luce, quindi eh, assolutamente purificare appunto le vostre emozioni, perché per esempio quando si sta parlando di queste cose, si sta parlando del mondo delle emozioni, non so se... Si è chiaro, si sta parlando del mondo delle emozioni, gli spiriti sono pura emozione e infatti il mondo degli spiriti vede voi per come siete per davvero. Gli spiriti, agli spiriti non si mente, non si possono dire bugie al mondo degli invisibili, questo è importantissimo. Ecco perché vi dicevo attraete le vostre simili nature, perché, e sto parlando di emozioni... Ok? Il vostro stato emotivo, quando voi iniziate anche un rituale, un, qualsiasi cosa, il vostro stato emotivo è il vostro, uh, la vostra eh, frequenza, emanazione nel mondo degli spiriti. Gli spiriti vedono la vostra verità. Capito? Quindi ecco perché tante volte viene detto che è meglio di non fare rituali per nuocere a qualcuno per far del male a qualcuno quante volte viene detto che quello ti ritorna indietro anche qui ci sarebbe da specificare ma non sto parlando del colpo di ritorno eh. sto parlando di alcune azioni che ti ritornano indietro io quando sento queste, queste cavolate qua dico ok, fai un rituale per nuocere ti torna indietro Sai, sapete quante persone domandano no? Ma se faccio un rituale per nuocere a questa persona, eccetera, eccetera, poi mi ritorna indietro? La mia prima risposta è... <ride> prima di tutto, se te vai in strada e pugnali una persona, poi ti ritorna indietro? Cioè, nel senso, non, non dobbiamo stare con la testa per aria. Fare un'azione che nuoce a qualcuno nel mondo dell'invisibile ha delle conseguenze, ma anche fare un'azione che nuoce a qualcuno qui ha delle conseguenze, no? Cioè, no, capito? Se danneggi qualcuno con le tue parole, parlando sempre male, eccetera, eccetera, poi cosa fai? Ti ritrovi una vecchiaia completamente malata. Se te parli male della gente, la shonara, te ti attiri tutto e di più. E poi le paghi, una dopo l'altra. È un esempio, è un esempio. Non sono pugnalate fisiche, sono state pugnalate eh, energetiche nel mondo degli spiriti, capito? Allora, il discorso è questo. Certamente ti ritorna indietro, ma perché? Perché attrae le tue simili nature. E questo è il vero motivo. Non è che c'è un qualche karma, che qualcuno con la bacchetta che ti fa qualcosa perché sei cattivo. No. Ma se te hai fatto melma e roba brutta, ed escrementi, e hai prodotto questo nel campo, e poi questo ricevi. Capito? Secondo voi... Se mai tutto andesse bene, eh? secondo voi, l'entità che è andata, davvero ti ha aiutato, ha, ha, ha fatto del male a quella persona, è un'entità amica dell'uomo? Cioè, secondo voi, è uno dei Shedim o è un Masekim? Capito? È uno spirito buono o è uno spirito cattivo? Gli Spiriti cattivi collaborano con gli esseri umani moltissimo proprio a fine di danneggiare e di rubare l'energia delle persone. E questo accade anche in tanti casi in cui purtroppo la persona non è che si va proprio a cercare, ma in qualche maniera le porte si aprono lo stesso. Vuoi tutti, tutti i casi di depressione per esempio, sono casi in cui lo spirito cattivo è entrato così tanto nella persona, nella testa della persona, eccetera, eccetera, che beh, lì si potrebbe parlare di una semi-possessione, cioè la persona veramente eh, convive con questo flusso negativo. Eh, avevo dato un po' il nome divino. Eh, se vi ricordate, no? Eh, su, su YouTube avevo fatto un rituale per eliminare i pensieri cattivi, eh, eliminavi questa tipologia di spiriti che ti possono parassitare la mente, in realtà, capito? L'uomo si sveglia è più che vince su tutto ciò. Ma più che l'uomo dorme, è più che è vittima di tutto ciò. Mi capite? Questo è un po' il senso. Se avete altre domande, scrivetemele e poi chiudiamo. Ma eh, Sì, può essere... Ah, dicevi per un rito della guarigione, allora, eh, sì, è uguale, ma certo, riti di guarigione. Uh. <ride> riti di guarigione. Eh, vanno fatti bene. Cioè, riti di guarigione, dove va la malattia? Ti ho capito? Se tu fai un bel rito fatto bene da una persona che ci sa fare e, e, e ti guida e, e, e fai tutto dall'inizio alla fine, può anche andare, ma eh, sapete, ne, nella visione antica tantissime malattie erano attacchi da parte degli spiriti. Quindi cosa andava a fare una specie di guaritore mago, lo che potremmo chiamare ecco, andava a vedere quali spiriti hanno attaccato la persona, hanno infranto la protezione della persona e, eh, e li eliminava. Se voi guardate anche il papiro egizio, eccetera, documenti del genere, che sono anche in inglese, in italiano, credo, eccetera. Voi vedete tanti piccoli riti incantesimi per togliere la malattia che usano proprio questo il nome tipo di un demone a, a, a, a decrescere, no? Quindi per esempio ABCD, ABC, ABA, a decrescere, capito? Per togliere il potere a, a questo, ai demoni che avevano causato la malattia della persona. E, interessante, no? Questo discorso. E, e questo discorso è valido anche oggi in realtà, perché oggi diciamo che molte malattie derivano dall'infiammazione, e chi l'ha fatta l'infiammazione? Da batteri, beh, batteri qui, in assia sono dei batteri, ma i batteri come li vedi col microscopio? Il microscopio cosa è? Lenti che filtrano la luce e che toccano quel vetrino. Quindi per vedere nel microscopio un batterio, causa della malattia, tu devi andare in un altro mondo. Però ci vai da assia, col microscopio, zoom la realtà, fium, fium, fium, fium, fium, fium, fium, fium ingrandimento e vedi il batterio e dici, guarda, il batterio ha causato la malattia, oppure il virus ha causato quella malattia. Sì, ma gli antichi che non avevano il microscopio non erano interessati a vedere da assia, con strumenti di assia, una roba che poi comunque la vedi con un pallino, assia, loro andavano direttamente in Yezira. Ecco, in Yezira non vi deve sorprendere che un batterio possa essere una forma demoniaca, uno spirito che vuole nuocere l'umanità. Perché no? Assia, il mondo dell'energia, se lo spirito di un albero potrebbe apparirmi come un grande maestro con la barba bianca, non capisco perché lo spirito di un batterio non possa apparirmi come un'entità negativa per l'uomo. Mi seguite come tutto in realtà è semplice? Non è che serve la scienza infusa, è tutto molto più semplice di quello che si crede. Basta riuscire a collegare tempi moderni e tempi antichi, non negando nessuno dei due. Allora, secondo me, in questa maniera si va avanti veramente in una maniera fertile, capito? Um, quindi guarigione state molto attenti, non fate queste cavolate, lasciate stare. Rituali di guarigione sono molto. Molto. Io intendo guarigione sugli altri. Eh, C'ho alcuni apprendisti che fanno questo, ma serve tanto allenamento, tantissimo. Perché prima di tutto ti contamini, ti contamini con, con, con la persona. E lì è già, già l'inizio dei tuoi drammi Anche nelle divinazioni, guardate, io ci vedo molta similitudine Divinazioni, se fate le carte a questo, a quella, a quella, a quello Per esempio, connettetevi prima di tutto all'infinito Lasciatevi guidare dall'infinito affinché vi mandi un angelo Che guidi le vostre mani, che guidi le vostre divinazioni È tutto diverso Ma prendere le carte, aprirle, chi vi risponde? Chi è che vi muove le mani? Chi è che vi fa venire quelle carte? Che... Ok, ha detto bene, eh ma ci ho indovinato, lo so. Perché, ripeto, tantissimi spiriti cattivi aiutano le persone. Ma proprio perché noi siamo come dei burattini. Siamo come dei burattini, dei bambini piccoli in un mondo di squali. Vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Cioè stiamo parlando di entità che per esempio hanno uh, centinaia o migliaia di anni e cosa siamo noi? Quindi l'uomo si deve svegliare nei piani sottili, deve entrare, deve avere un cuore puro, ecco cosa un cuore molto puro, riuscire ad alzare la propria vibrazione, riuscire a nutrirsi delle frequenze eh, belle che ti fanno bene, che ti rendono gioioso, che ti rendono molto nutrirti di questa roba qua, allora a quel punto lì la forza ce l'hai, capito? Altrimenti è come andare un po' a giocare al terno, no? All'otto. Leggo un'altra domanda... Ho seguito con molto interesse i tuoi video sul corpo lunare. Potresti approfondire un pochino di più in merito al Daat? Um, dunque, non è che si possa dire troppo perché è un po' come parlare di appunto, astrofisica nucleare se siamo al primo anno delle elementari, è una roba un po' strana. Eh, assolutamente noi anche nei nostri video parleremo in questi incontri parleremo molto proprio di, del, del mondo dell'energia parleremo molto del corpo lunare, di Yetzirah, eh, di Yesod dell'energia sessuale, Yesod eh, questi sono i mondi di cui si deve parlare, capisci? però per darti un piccolo input di mezzo minuto su Da'at sappi che Da'at non è neanche indicata come sfera, no? come sefira eh, perché appunto è un po' come se fosse... Una specie di uh, combinazione, combinazione tra Chokmah, che potrebbe in questo caso essere vista come la saggezza, cioè quando te sai una cosa, punto e basta, noi la, la, la vedremo più come intuizione. Quando te c'è un'intuizione, è così, punto e basta. Qui forse le donne sono ancora più uh, avanti in questo, però quando te c'è un'intuizione, te sai che è così, basta. E vuoi vedere che proprio è così Allora, quello è Chokhmà O comunque è il lato di Chokhmà Ecco, l'intuizione è la conoscenza intuitiva Senza di quella tutto è sterile Senza un'intuizione diretta delle cose Tutto è sterile, tutto è libri, libri, libri Ma non hai il contatto diretto con le forze Il contatto diretto con la magia Dall'altro lato abbiamo Bina okay? Il padre e la madre Abbiamo Bina che significa comprensione e significa quindi capacità di capire veramente quello che tu hai intuito quindi Bina per sua natura taglia come Saturno con la falce tar taglia le informazioni perché te alla fine devi capire quello che hai percepito quindi Bina ovviamente se è solo è sterile perché è solo conoscenza letta elaborata ma non diretta ma anche l'intuizione, se c'è solo intuizione, te intuisci qualcosa ma non sai cos'è. A che ti serve? A nulla. Ecco che da at che è conoscenza, conoscenza, è il risultato di queste due insieme, capisci? Intuizione, conoscenza intuitiva, anche senza parole, è così, ma anche capire quello che ti accade, capire bene cosa succede e capire cosa è e cosa non è, capito? Comprensione saggezza ti danno conoscenza, conoscenza uh, fertile in qualche maniera, ok? Allora, carissimi amici, io vi saluto perché volevo tenere questo uh, video uh, molto breve, uh, credo poi di metterlo in YouTube quando imparo come si fa, vi ringrazio davvero di esserci stati, vi ringrazio molto di aver partecipato. Um, e anche di esservi iscritti subito così numerosi al gruppo Non credevo, mi ha fatto molto piacere e... e vedrete che sarà bello incontrarci E spero di essermi chiarito sull'argomento di questa sera uh, Cioè che in realtà è un argomento chiarissimo Quando busti le porte devi stare attento a chi ti risponde, no? Eh, <ride> il succo alla fine è, è questo qua E... E quindi spero di avervi dato delle buone intuizioni e che dentro di voi, quindi, si risvegli, nasca, proprio solo da dentro di voi può nascere quella conoscenza che è conoscenza vera. Buona serata a tutti, carissimi amici, e per il video live ci vediamo quindi la prossima domenica. State bene!